Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, oggi un video super richiestissimo che davvero non mi aspettavo Dopo il video dell'agenda mi avete chiesto in tantissimi di uh, entrare in dettaglio su due pagine dell'agenda in particolare E una è la mia wishlist dei regali di Natale, cioè che cosa desidero io quest'anno per Natale E l'altra, uh, la bucket list, la lista delle cose da fare quest'anno, cioè quest'anno, la lista delle cose uh, da fare a Natale, cioè un sacco di attività, un sacco di idee eh, da fare durante le vacanze di Natale e sì, non me l'aspettavo e quindi niente, oggi andiamo a parlare di queste due pagine anzi, credo che saranno due video separati sfondo molto poco natalizio oggi perché tutte le decorazioni sono di là cioè, questo è quello che c'è in camera mia adesso gatto che dorme, computer che sta caricando il video per oggi e decorazioni di Natale varie voi vi dovete accontentare di guardare soltanto il mio faccione. Comunque, andiamo a parlare dei miei regali di Natale. Quest'anno i miei elettrodomestici hanno deciso di eh, ribellarsi ed è una cosa che mi capita ogni tre anni circa e eh, ogni volta che capita io devo ricomprare tutto. Quello che mi stupisce è che non è che se ne rompono un paio l'anno, no, no, si, funziona tutto bene per... 3-4 anni e poi di colpo eh, tutto in casa smette di funzionare e quindi nella mia wishlist quest'anno ci saranno alcuni elettrodomestici alcuni li ho già presi perché erano necessari tipo lavatrice e lavastoviglie che mi hanno abbandonato eh, all'inizio dell'anno e a metà anno quindi quelle ho dovuto prenderle eh, immediatamente perché non potrei vivere davvero senza il resto ehm, sono oggetti, piccoli oggetti che eh, mi rendono la vita più semplice tutto qua allora, finita la premessa, comincio con la mia wishlist di Natale. Allora, l'ho um, completata proprio uh, qualche giorno fa. In realtà posso aggiungere altro, basta disegnare altri pacchi e aggiungo altro, ma mi sembra che ho scritto tutto quello di cui veramente ho bisogno. E quindi, cominciando dalla prima, andiamo in ordine... Um, ho bisogno di eh, un contenitore per eh, versare dentro le crocchette dei gatti. Io ho eh, tre gatti e eh, un cane, così giusto per informazione, e ehm, per i gatti compro sempre i sacchettoni, quelli grandi, per non andare eh, un giorno sì o un giorno no al supermercato a prendere il cibo. E quindi eh, una volta aperti però tendono a noi diciamo diventare fiappi, non so come si dice e quindi hanno bisogno di essere inseriti all'interno di un contenitore ermetico. Il mio l'hanno sfasciato perché lo aggrediscono proprio con tutta la violenza eh, del mondo e eh, di conseguenza mi serve un altro contenitore per mantenere le crocchette dei miei gatti eh, belle e fresche. Poi la scopa a vapore. Io ho utilizzato fino a qualche mese fa... Eh, il Multivaporì Ariette, prodotto con cui mi sono trovata benissimo, solo che mi sono resa conto che negli ultimi mesi um, sono più abituata ad utilizzare le scope elettriche, sono più comode e eh, occupano meno spazio. Quindi eh, vorrei vendere il mio Multivaporì e poi eh, rimpiazzarlo con eh, una uh, scopa a vapore, cioè praticamente funziona allo stesso modo soltanto che ha la forma di una scopa invece che di un aspirapolvere di quelli con il tubo, per capirci. Poi, um, telefono, e ho messo in realtà nella lista dei desideri, perché quando l'ho realizzata ancora il telefono non ce l'avevo, eh, Il mio, uno smartphone nuovo. Purtroppo quest'estate il mio iPhone mi ha completamente abbandonato da eh, un momento all'altro, senza avviso tra l'altro. E eh, quindi ho sentito, ho utilizzato fino adesso un telefono vecchio di dieci anni fa ma non è importante insomma nel senso basta che funzioni il problema è che non funzionava bene neanche quello perché spesso non mi arrivavano le telefonate e io avendo i bimbi a scuola ho incominciato davvero a sentire la necessità di essere rintracciabile perché se succede qualcosa eh, io ho bisogno di essere eh, avvisata insomma. Eh, non che io senta la mancanza del telefono, perché io durante il giorno non lo uso quasi mai, eh, sento proprio la necessità di essere reperibile in caso di necessità, quello sì, e quindi ho scritto nella mia wishlist anche un nuovo telefono che però avete già visto ehm, nell'ultimo unboxing di Natale e con la quale tra l'altro eh, visto... E con la quale tra l'altro sto registrando adesso e eh, quello che ho scelto è un oppo reno 2 z con la quale mi sto trovando benissimo e con la quale non sento nemmeno la mancanza di un iphone perché gli tiene assolutamente testa detto questo insieme a uno smartphone io sono fissata su queste cose um, mi serve un vetro per proteggere appunto lo schermo del telefono ed una cover per proteggere in sé il telefono e quindi è eh, d'obbligo un vetro ed una cover che ancora eh, non ho se non quelli in dotazione con la scatola perché questo telefono dentro la scatola aveva sia il vetro che eh, la cover cosa che non ho mai visto con nessun altro telefono poi diciamo, è una Regalo classico, è vero, però il pigiama che voglio io sono quelli belli, morbidosi, con il pelo, che vanno tanto di moda negli ultimi anni. Lo so che forse sono un po' troppo da bambini o da, non so, da ragazzi. In ogni caso tengono un caldo pazzesco e, ehm, e quindi ne voglio uno anch'io tutto qua. Tanto quando vado a dormire non mi vede nessuno, quindi insomma non ci devo andare in giro. Bottiglia termica. Allora, da quelle che io adesso... che sapete, ho sempre a portata di mano, una l'ho eh, frantumata, cioè rotta, perdeva acqua da tutte le parti e quindi ho dovuto buttarla via, mi è rimasta questa che però non tiene né il caldo, eh, né il freddo e quindi ho detto vabbè, a questo punto, dato che eh, una si è rotta, posso rimpiazzarla con una eh, di quelle termiche appunto in modo da avere l'acqua fresca tutto il giorno in estate e le mie tisane calde tutto il giorno in inverno in modo da non andare a scaldare ogni 3x2 nel microonde quindi sì, una bottiglia termica molto capiente, almeno 500 ml poi eh, sono molto molto incuriosita da eh, Alexa e Google Home quindi eh, mi piacerebbe eh, provarne uno e, averne, e appunto eh, provare a collegare tutta la casa, renderla, renderla smart um, il più possibile, insomma, soprattutto eh, per comodità, per quando siamo via con il camper, per esempio, che torniamo a casa e c'è la casa gelida. Uh, oppure per verificare o controllare che sia tutto a posto insomma credo che um, nonostante tutto possa anche risultare utile se qualcuno di voi ce l'ha uh, ditemi come vi state trovando se secondo voi ne vale la pena quali sono le cose che utilizzate di più insomma oltre alla cover e al vetro del telefono mi serve anche il vetro e la cover del tablet e quindi sì per lo stesso motivo di quelli che vi ho detto prima piastra tostapane, ecco, un altro degli elettrodomestici, cioè li chiamo elettrodomestici, però in realtà era compreso anche il telefono che non è un, elettro, un elettrodomestico. Questo è un altro di quei piccoli elettrodomestici che mi ha abbandonato quest'anno ed è la piastra tostapane, quella per fare i toast, eh, solo che non è soltanto il tostapane quello che ti sputa fuori le, le fette di pane, ma è proprio una piastra dove dentro cucini non solo il pane ma anche magari, che ne so, Altre piccole cose o comunque metti a scaldare, non so, brioche, robe del genere. E eh, quindi un'altra di quelle cose che mi ha abbandonato è appunto la piastra tostapane. Un'altra cosa che vorrei è una nuova ciotola per il mio cane perché l'ha praticamente distrutta anche lei. Eh, lei ha il vizio di andare in giro con la sua ciotola, cioè lei mangia e quando ha finito di mangiare, eh, porta in giro la sua ciotola. Quindi ha voglia, dopo un po' di tempo, la ciotola si è sfratumata. Insomma, eh, microonde. Altro elettrodomestico che mi ha abbandonato quest'anno um, Devo dire che un po' ne sento la mancanza Un po' no, nel senso che non è un elettrodomestico necessario Però in alcune occasioni Soprattutto per scaldare gli avanzi di cibo Del pranzo o della cena È utilissimo perché ogni volta Altrimenti devo tirare fuori la pentola e scaldare a caso come, fa, come si fa a scaldare la pasta nella pentola? Esiste un metodo perché cioè, Secondo me è, è, è non impossibile Ma boh non, o non sono capace io insomma con il microonde fichi dentro due secondi ed è pronto schiumatore, io amo il cappuccino con la schiuma e, eh, quindi boh, lo schiumatore è un piccolo accessorio inutile probabilmente anche quello però insomma rende la mattina un po' più carina la scrivania oddio chi mi segue sa che sto eh, progettando questa scrivania da due anni finalmente ho deciso come la voglio e quindi sì, per questo Natale mi piacerebbe ricevere anche la scrivania, anche se credo che uh, dovrò aspettare ancora Un'altra cosa che mi ha abbandonato quest'anno è la mia radio sveglia. Mm, devo dire che eh, dopo che ho preso il telefono non ne sento tantissimo la mancanza Perché comunque ho attivato la sveglia sul telefono Il problema mi parte se il telefono è spento perché non so se esiste effettivamente un'impostazione che eh, mi attivi la sveglia anche quando il telefono è spento o eh, scarico E quindi si sente una necessità della sveglia eh, Cosa che però vorrei unire insieme ad Alexa Quindi prendere quell'Alexa, che ho visto è molto piccola, rotonda, che ha sia la radio che l'orologio E quindi sì, mi piacerebbe unire le due cose e eh, utilizzarle insieme sempre se possibile ovviamente Le tende Allora anche qui è un anno che ci sto dietro, voglio cambiare le tende ehm, della mia cucina barra eh, salotto perché nella mia casa sono eh, un'unica un grande stanza da dove eh, sulla parte dove si entra c'è la cucina e poi in fondo c'è il salotto e quindi ehm, sì, ho utilizzato delle tende adesso, sono bianche con dei dettagli verdi, adesso le vorrei tutte bianche per renderlo, non so, un po' più elegante, un po' più pulito e anche qui da un anno che ci sto dietro ma non riesco, siccome le mie finestre hanno tutte dimensioni diverse eh, o, cioè, dovrei farmele fare, o perché eh, trovare delle tende uguali di diverse dimensioni cioè, tutte tende uguali, eh, però con dimensioni diverse non è molto semplice a meno che non si spenda un patrimonio è quello appunto che vorrei evitare ultimo regalo che uh, mi piacerebbe ricevere quest'anno è una sistemazione per i miei coltelli da cucina io ho una sorta di fobia, ma non è proprio una fobia per i coltelli da cucina per uh, le lame uh, quelle grandi insomma e quindi vorrei trovare una sistemazione per i miei coltelli e quindi non so voi come avete sistemato i vostri coltelli di, cu di cucina dove li avete messi dove stanno, insomma, dove li tenete mi piacerebbe un posto utile però allo stesso tempo non in vista eh, un posto comodo utilizzare, aprire chiudere o infilare, cioè non lo so appendere da qualche parte in modo che sia maneggevole, utile e pratico però mh, preferibilmente non in vista e ancora su questo eh, non ho idee quindi non so, lasciatemele voi e niente, con questo credo di aver finito e niente fatemi sapere voi eh, che cosa avete chiesto per Natale che cosa vi piacerebbe ricevere per Natale, eh, qual è il vostro sogno che magari sapete, cioè che vorreste ricevere, però sapete che, che magari quest'anno o neanche mai riceverete. E niente, lasciate un mi piace al video se vi è piaciuto questo tipo di video o semplicemente per supportarmi iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e niente, noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!